È bello, questa è l'entrata di Villa Maga da, su via Gramsci non è la parte più bella da vedere poi andiamo di là e vi faccio vedere la parte più bella da vedere diciamo due cose su Villa Maga che vi sarebbe Villa Calderara, Maga, Asinari Bernezzo è particolare perché effettivamente si vede poco da fuori Parco molto interessante che tra l'altro è parallelo a Via Gramsci e arriva a confinare credo addirittura con il parco di Villa Rotondi. Questa è l'entrata su, su Via Gramsci, adesso andiamo a vedere l'entrata sulla, sulla via di là che porta a Caldenara.